Fate finta che dormite prima. Shhh. Si dorme? Dormire. Sì, con Leo. Dormi con Leo. Vai. Giù. Bello. Nanna. Scherzavo, è ora di dormire ancora. È ora di dormire. Un Ti vuole dare un bacino Come stanno gli orsetti? Meglio? Avevano la febbre Madonna Hai fatto la coperta all'orsetto? La coperta Bello, quindi sta bene? Bravissima Anche il tuo amore tu A quanto l'hai messo l'orologio? A 100 km 100 km? Ah, km. chilometri. Chilimetri? Da così la testa, bitto. No, più avanti là.